Veramente quella che siamo forse a Veneziana, siamo benissimo che i cittadini equivalenti, per carità, però è anche vero che eh, un cittadino equivalente vive a Venezia di striscio, eh, i residenti stanziali la vivono 24 persone, 24 cioè a me sta benissimo che un cittadino equivalente venga qui, stia bene e che abbia tutti i servizi di cui ha bisogno, tra cui il famoso ospedale che voi sapete, però è anche vero uh, che eh, poi va via. Io modestamente, i miei amici qui, viviamo qua 24 ore su 24, guadagniamo qua, eh, investiamo qua, spendiamo qua e se... Investiamo qua? Se, se, eh, sì, eh, e facciamo tutto qua: insomma se la popolazione stanziale va troppo giù, poi non c'è nessuno che si cura Venezia come noi. Quindi hai poco da mettere 150.000 abitanti al giorno con gli equivalenti. Se genese 20.000 stanziali, l'equivalente va via: anche il lavoratore ex veneziano di sera torna a Marghera, a Mestre e non vede magari il, il, il problema che, che può sorgere di sera, non so, al concetto, è chiaro, no? questo sempre con tutto il rispetto di qualsiasi cittadino equivalente, che dà tutti i diritti che gli ha per carità, uguali, identici. Allora, eh, il contatore conta gli abitanti del centro storico, ma vi altri salvaggiano tutte queste robe, sono passati 4 anni, Siamo passati là. dal 23 marzo del 2008. Mm. Quanti, quanti abbiamo perso da oggi? Eh? Circa 2.500 all'anno circa è partito con 60.704 se vuoi segnarvi si è scritto qua no? eh, spero che sì, sì, sì. 407, 720 va bene ho sbagliato invece sì. e oggi si mi parlano oggi 58... 806. Eh, 58 806 805 perché quando muore giusto fra 5 minuti <ride> <ride> <ride> eh, okay. Allora, eh, noi ci prendiamo eh, il merito del funerale e eh, lo sapete perché prima del funerale il problema esodo era insabbiato e eh, veniva fuori qualche articolo grazie a voi ogni anno che, che, che esponeva questo problema. Ma da parte dell'amministrazione e dei media mondiali nessuna traccia e difatti in albergo mi chiedeva Venezia affonda, Venezia affonda e l'acqua e l'acqua alta. Dopo il funerale, modestamente, il piccolo risultato è che i turisti mi chiedono allora si spopola ancora a Venezia e poi eh, la cosa più importante è che cacciari e amministrazioni precedenti al funerale il Parlamento non, non esiste, adesso vi ho dato il discorso di Orsoni al Papa che lo ammette chiaramente e dice fidando nella laboriosità e nell'impegno delle nostre genti, vuol dire che il sindaco ha piacere che il problema venga affrontato grazie alla laboriosità e l'impegno delle nostre genti, le nostre genti siamo noi <ride> e quindi siamo qua quindi il messaggio al sindaco è chiaro da da fare qualcosa cioè da anni da lavorare su sto problema e neanche siamo pronti a fare qualsiasi cosa quindi cioè, tutte cose che sa, insomma E no? cosa più importante è che noi siamo abbastanza incazzati perché abbiamo lasciato eh, respiro all'amministrazione per quasi due anni no? Siamo andati, abbiamo cambiato un po' il nostro modo di agire, ok accettiamo il dialogo, cerchiamo di, di, di collaborare, però abbiamo visto uh, che i risultati, belle parole, ma risultati, scusa, pochetti, anzi zero, anzi peggio, caso emblematico è a Caserma Manì, ex Caserma Manì, è, è solo un caso che eh, erano destinati 27 appartamenti ai veneziani, adesso neanche uno. Ok, andiamo a Questo è un piccolo esempio, ma è un segnale, come per dire, fiori, di fuori dal bar. E quindi se troviamo che la situazione peggiora, pre che chiude, abitanti sempre di manco, enti pubblici che va via, i Rai che vanno a andar via, e i vigili che va a me, insomma qua io devo cavarne via tutto, e poste che si riduce, insomma alimentari che sera ed è tutta roba che dissiamo da anni e che scrive da anni, caviale, non c'è la cosa adesso. E adesso per tagliarvi a curta, perché si dice che le stesse roba da anni, marca. andiamo ai quattro punti. I quattro punti sono se semplici. Il primo è, noi vogliamo assolutamente che il sindaco o l'amministrazione istituisca una consulta che, eh, che riguardi la residenzialità, composta da... Eh, persone dell'amministrazione e, e, e da rappresentanti di, di associazioni come la nostra che si cura del problema in modo che perlomeno venga discusso e, e venga fissati i punti eh, da affrontare questa è la prima richiesta e la seconda richiesta è, è il famoso blocco dei campi di destinazione che perlomeno quei che riguarda ah, le aperture delle sì, nuove strutture alberghiere. Laica. mi sa che con l'albergo fa da ridere da parte mia dire questo però se so io parlare come Vanessa Cotto, non come albergatore in questo momento Poi un piccolo accenno all'ultimo emendamento scritto, fatto dove tutti hanno votato su a fissare è eccetera. scritto Gino Giusto, l'abbiamo scritto, sappiamo benissimo e loro lo sanno Naturalmente il riferimento va all'ultima votazione che c'è stata in comune sul PAT, sugli ammendamenti proposti, uno abbiamo un rappresentante qua, il signor Giovanni, che, è stato, che aveva come oggetto il blocco dei cambi di sanzione d'uso ed è stato inspiegabilmente bocciato con i nomi e cognomi che abbiamo pubblicato sul nostro sito internet perché la gente sappia e quindi si poteva eh, farlo già in ambito di PAT e non è stato fatto quindi noi chiediamo cosa si potrà fare per bloccare finalmente cioè chiediamo quali sono i mezzi per bloccare finalmente questi cambi di azionazione d'usa e, eh, sì, e, eh, e la domanda è all'amministrazione ma anche alla sovrintendenza e lo potete leggere qui. Poi il punto 3 è una novità, nelle facoltà è scritto qui, prevista dal decreto Monti a favore dell'ente locale, c'è l'Imu, giusto? Quindi il Comune adotterà delle imposte IMU, co, co, come fanno tutte le città. Non le può differenziare. Sì, no? No, non le può differenziare. possiamo rispondere anche noi perché al momento sì. non, consente non consente di... Consente non nessun consente nessuna differenziazione, no. infatti sono incazzati perché anche... Anche le, le case del Comune sono son tassate come seconde case, però okay. al momento se ne fa un emendamento. Okay. Anche sì. per gli artigiani... Nel caso... Se, case, no. Però nel caso le quote Emo si possano, caso, possono essere eh, indipendenti, noi chiediamo, oppure in questo caso vi case associata case. alla richiesta del comune di si, avere aliquote associ, al di differenziate per poter, Brava, un altro come autonomia fiscale. Ecco, e nel caso si possa fare, noi chiediamo che vengano messe delle imposte altissime sulle seconde case e le case sfitte. Quindi qui la richiesta è abbastanza accoglibile perché siamo abbastanza allineati, giusto? che arriva al massimo al 9-6 ma chi che mette il 30%? Eh, il, polo, sì. posso, Vabbè, il, il governo no, magari... no, no, lo si impone magari ma loro lo, ma lo possono differenziare sì. tra sì. le diverse tipi po di rifiuti all'interno no fatta, non no mano, ma all di gamma, li li okay. oh no oh no no sto no no no no no no no lavorando Sono sì. Mi vediamo amore. Ah, okay. manca, manca solo un punto, poi tuo marito? No, oh, mio figlio. Ah, tuo figlio. Ciao amore al marito. Amore al <ride> non so. Comunque dirà un marito che è un bel uomo. Oh. E te ho già detto. Sta attenta che presto, non presto, volte. ti dà due Una che sta con bell'uomo vuol dire che cade qualità importante. Taglio dopo il video. Dopo taglia, grazie. No, no, metti. L'ultimo punto e poi vi lascio andare, allora. che magari vostre robe, allora, qui è scritto, vogliamo che sia fatto un censimento rigoroso su tutte le abitazioni veneziane, in modo che eh, vengano alla luce tutte le seconde case e che il comune abbia, perché noi sappiamo bene che il comune non sa neanche nemmeno quante proprietà se ne non so se lo cose del comune. Lo sappiamo, non sa nemmeno, c'è cioè che dei casi e dei negozi, anche fondi di negozi che non sa neanche chi chi ha. Perché c'è i negozi che paga 20 euro al, al mese di affitto e li incasserai, quando chi potrebbe cioè avergli, sì. sì. mettere un affitto di 600 sì, e non dei no mie ma neanche dei vinti e farli fruttare. E quindi, eh, poi chiediamo anche che la, la, la procedura della residenza, quando fai il cambio della residenza, eh, sia più eh, ferrea, perché quando che ti fai il cambio di residenza… che a Iesolo ci sono andati tre volte a casa i vigili alle 7 di mattina. Ciao, ma Eccolo là, mio figlio, sei uscito dal barbiere. <ride> Insomma, che, i controlli si, eh, già, cioè che il, il controllo del cambio di, di residenza sia più eh, ferreo, perché mi… Ho cambiato a residenza un anno fa, mi faccia Vigia è eh, pronto, c'è eh, a casa, sì va bene, scrivo a, anche a Novegno non voglio cioè, Va bene, appunto, andare a, posto. No, cose, Andar a verificare. oppure ti danno appuntamento. Oppure l'appuntamento, se mi do una, una casa, sono milanese e mi metto una prima casa a Venezia, trovo l'appuntamento col vigile e mi posso trovare. Sì, mi abito qua e dopo va via. Quindi il, il finale è che siamo pronti a fare qualsiasi cosa, perché è il nostro problema, se avete notato negli ultimi anni ci siamo persi mille rivoli di 3.000 problemi, però il nostro, eh, la nostra tematica più importante è sempre stata questa e adesso torneremo a battere su questo. Il suggerimento, perché non approfittate del nuovo statuto che ha previsto le delibere di iniziativa popolare con mi pare poche firme 100 firme ho contattato Borghello per questo Ci perché? Interessa. perché ad esempio sia la consulta sia il blocco dei cambi d'uso potrebbe essere sì. le prime delibere di iniziativa popolare sono d'accordissimo con te senza aspettare che lo facciano in consiglio comunale siamo informati di questo eh, e eh, siamo sempre attenti a quello che succede in questo ambito siamo amici di io decido di, di, no no ma no, infatti siccome è recente Potresti anche essere i primi. Siamo informatissimi su questo e, e ti ringrazio del suggerimento e se ci sarà la, la, la possibilità di farlo, sta pur sicura che lo sentiremo in giro a farlo. È una cosa che potrebbe fare Matteo il Manca Il al finale che manca. Ah sì, il finale è che ci, ci, siamo, fatti, ci siamo fatti fare da, da Gava, Cos'è questo? Questo allora. si è un PPS. E il PPS. Poi... In tre mesi, sì, entro tre mesi. Ah, ah scusa, sì, sì, c'era ma... qua. L'avevo già sottolineato. Entro tre mesi non avremo un riscontro. Fa cavolo, le robe importanti. Allora, se entro tre mesi non abbiamo un riscontro, mm -hmm. siamo pronti a fare di nuovo un casino. Con le, con le nostre simpatiche manifestazioni chiamando eh, giornalisti di tutto il mondo oggi c'è anche Dal Spiegel, la signora Barbara che ah. è calata dalla Germania per sentirci no ma dillo, però, mai no, Ah sì, naturalmente se, se decidiamo un casino cerchiamo di farlo alla grande, stile come, come sanità, coinvolgendo anche altre associazioni, perché col funerale già rimosso i come Adesso, negli ultimi anni, con i buoni rapporti che abbiamo con tutte le associazioni, cerchiamo di coinvolgere certo. tutti. E viene fuori un casino ancora di più. E qual è il post-critto? Il post era che siamo fatto fare una vignetta da gava. Yeah con ve lo un, via un via via. nuovo slogan che ve, la, che ve lo mandiamo eh, si bello. chiama Sitav Sitav che sta per che sta per sì torniamo a Venezia sì. ad alta velocità <ride> ad alta velocità Bella. che sì, saria identica. il nostro sogno se se è che dopo. i veneziani di terraferma tornano ad abitare eh. a Venezia e sul decalogo sul decalogo è scritto eh, mandiamo. Allora mettiamo